Perché. Questo video in realtà è nato con l'idea di fare ragazzi, la guerra dei 360 parte 2. Sì, senza l'amici che me l'hanno fregata. Ci sono tutti i oh, nostri amici del park, tu non sei mio amico. No. Flex, powerful flex. Ripetigli cosa dice la legge dei 360. Per ricapitolare il allora, video. Allora, la legge del 360 dice che non importa quando, come, dove o perché ma il primo 360 è sempre perfetto. Ok, e in basso, in piccolino il disclaimer: tutti quelli dopo, eh, cioè, fanno cagare come tutte le maledizioni. Eh. Ed, e appunto, ragazzi, se ve lo siete persi, guarda se è di qua, è giusto di qua. Qui in alto, ragazzi, c'è la parte 1 della guerra dei 360, dove abbiamo visto un Alboreto sconfitto come sconfitto. Tutti i boss finali, però ho passato la palla a un ragazzo che adesso è alle prime armi, però sentendo la esatto. esatto, abbiamo un ospite speciale oggi. Esatto. Mi sembrava ci si potesse fidare di uno così. Alle prime armi però gli diamo fiducia, insomma. I came straight through the dirt, my pulled up, my head held high. No shirt, no shoes, but a beating heart, and I made sure that my tongue was tied. Try to shut up and just put up with all the lies they told. It comes with age, what a mistake Cause when I was a kid I dreamt of something greater Like standing on a stage and hearing all those people shout my name But now I'm hanging low and looking for someone I'm filming a video to try to teach some guys 360 Okay Okay And you are a master of 360 So today the mission is like if you see someone this is not like doing proper 360 you have to, to teach oh, sure. them Yeah. Sure, I, I really like teaching people Ragazzi abbiamo qui un buon Tino, Che è la prima volta che vede il Tommy G Quindi, fagli le domande corrette Alboreto is gonna do eh. the first 360 Come faccio a far bene 360? non mi chiedo niente Come no? Non vorrei mica deludere il mastro del 360 No, no. Ah, sì, la Non vorrei non ti guarda, guarda eh? Dude, he's uh, really shy e he doesn't want to ask you how to do a good trick Ah, oh, come si dice, l'ansia ha yeah, pensato But I'm, I'd be happy to teach, actually <laughs> Posso dire una cosa in un eh. momento? Fa tutto molto ridere questa cosa Perché fa ridere? Sento... Sotto, Sotto pressione? Vado sempre Ricordati che la legge del 360 dice che Perché Non importa primo. come, quando, dove Il primo è giusto, tutti gli altri Sono sbagliati <ride> Is broken. <laughs> È incredibile come lui ha chiuso 32 anni fa. assolutamente ah! no progression in between. Oh. Ah. You are hurting me, Tommy. Voi direte è stortissima, vedete che è, è obliqua, ma in realtà la Insta 360 Go 2 è una stabilizzazione veramente incredibile. La prova di Alboreto. Deve solo chiuderci 3-6. Magari lo bilancia sta cosa. No parola no, no. una parola. Becero. Oh. Oh. Bad day. <ride> bad day. Really bad day. Fagliene vedere uno in segreto ad Albi, vai. Dai, inizio, vai. 3, his name is John C. Ah, però non era dritto dritto. Inizia le scuse. Non erano 360 iniziano... gradi, erano tipo 340, Una roba del genere. Forte, deciso, gira forte. Oh! Uno! Deciso cazzo! Oh! oh e ce l'abbiamo fatta non è la, la, la guerra dei 3-6 è l'odissea dei 3-6 l'odissea di Alboreto oggi dovevamo filmare che lo parlavano sul mulch e che cartellavano troppo non... corte le giornate per far imparare 3-6 Alboreto grazie a grazie a Tommy G che ci ha fatto il corso privato gratis quindi va sempre bene insomma cosa c'è dentro? una di H, un enduro, una Drop per i park Bici nuova per il park ragazzi. Finalmente ampliamo il nostro. come si dice? Anche in il nostro roster. <ride> il polla. Il, il pol <ride> Una nuovissima Rose de Bruce. Sul primo salto. Vai. Oh ma lo di là, là, quello di là. non sto capendo questa scena. Scusate. No, aspetta, no, aspetta fai così no, che così no, che faccio no, l'indirizzo. E con questa mi ritiro. Ok. No, la cosa figa delle Rose de Bruce è che arrivano praticamente già montate, ci sono da montare praticamente soltanto manubrio e sella. ragazzi ho guardato recentemente il sito di Rose e davano anche poche settimane di consegna solo tre settimane di consegna se siete interessati è proprio secondo me il momento giusto perché il mercato bici in questo periodo è veramente ballerino non è colpa di Rose è proprio colpa del mercato in generale perché mancano tantissimi componenti di, di bici e quindi di solito le settimane di attesa aumentano veramente tanto ricordatevi che vi lascio sempre il link in descrizione per le Rose e soprattutto usate il codice TOTOTESTA per supportarmi. Ma lo sapete oggi cosa, cosa si compie qua al park? Oggi si decide la guerra dei 360 eh! L'avevate visto il video? Sì! Il ieri ha performato male eh! Ne ha chiuso uno! Il 36 con Genon Potresti essere in vantaggio per la prima volta nella tua vita La vuoi vincere sta guerra o no? Vincerò il tuo oggi, avversario Ragazzi oggi ristabiliamo gli equilibri dell'universo Finisce oggi Partiamo oggi dalla legge La infrangiamo No infrangiamo ah, okay. eh che cazzo Ma la giusto legge, è vero ragazzi, il primo è giusto, gli altri Oggi infrangiamo la legge Ma iniziamo a fare almeno il primo giusto Va bene Ma no, no, no, che bellissimo oh, no. oh. Ci penso io! Eh, e si rinizia Finito proprio non finirà mai Uh, uh, uh. Sì però perfetto eh Se l'alboreto prova tre Io provo tre bar Tu tre barre A un po' di tifo che si casa Vai Albi senti Ehi! qua Ehi! Oh Eh, eh Per favore gli puoi, gli puoi donare un po' delle tue forze per favore Perché sembra morto Ehi. quando fai 3-6 No, sai cosa facciamo? Il ah. potere glielo diamo ragazzi Gli diamo il medaglione del 360 Che in realtà è il medaglione di Insta360 ma Insta360 per fare i 360 Con questo da adesso in poi solo 36 giusti eh Mi fido eh Insta, guarda che mando una mail nel servizio clienti Se non viene 36 L'amuleto Vai appiccica È arrivato il momento Vediamo se funziona l'amuleto Oh oh funziona oh Oh! oh, dai! L'amuleto inizia a fare effetto! La magia che splende in Grazie Insta 360 per farmi venire Vai. i 36 giusti. L'ho spento? L'ho spento? Ma allora, scusami, ma sei... Allora, ah, no, Ma è fatta apposta per essere staccata e in fretta? Cosa cioè telecamera. è fatta apposta per essere presa, ma perché è magnetica? La vostra e lui telecamera Mi dice, è, è spenta? è intuitiva purtroppo non è ancora prova di arboretto, però sono sicuro che ci arriveremo. abbiamo scelto Insta360 per fare questa sfida proprio perché non influisce col suo peso sulle varie rotazioni che puoi fare in bici o sui vari trick infatti peso 27 grammi. Madonna, pensavo di trovarlo impreparato, invece mi ha fregato, bastardo, non lo sapevo io il peso. E poi col fatto che si può mettere il medaglione magnetico e attaccare e staccare in un attimo, non la senti per niente quando fai tre. Tra l'altro ragazzi, proprio in questo periodo, dal 24 novembre al 14 dicembre, c'è il Black Friday, quindi andate a guardare i link in descrizione, proprio perché su Insta3 Santa ci sono dei grossissimi sconti. Ah, di oggi c'è la charla. Fa tanto il duro solo perché ha fatto cose Ma vediamo se l'arrosto lo porta a casa Tanto fumo, niente arrosto È il medaglione, il medaglione Dai ne faccio un altro se viene questo però non prolungo la mia Poi dopo mi frega la mente il Tino bag Tino, Tino, Tino Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino. Secondo me sì. sì. io ho bisogno stanotte. Guarda che tu sei il competitor diretto di quello là, Tino, eh. Quindi cazzo! Io vorrei dire una cosa, cioè tutti mm -hmm. quei quattro follower che Tino, seguono non fa neanche tre Tino, questo qua. Infatti, Stato. cosa devi dimostrare oggi? Che io sono più forte. La supremazia, Tino, ricordati La una supremazia. sola parola! T mette timore? Sì. Guarda gli sguardi. Lo no. mangio. Sembrano ridere semenuk. Lo mangio. No, Oggi lo chiudo alla prima. Tino wow. rispondi? No, no. come la guerra dei. la guerra rapper. Non so ripare, però la prima e tu sei ancora lì ad aspettare sul mulch wow. Faccio un 3-6 così bello che Tarek mi chiama e mi chiede se voglio andare al centro. Oh, oh. È bella <ride> La guerra è iniziata, le campane suonano Albi Dai Dino, primo sfinante Oh my god, oh my god Ma che cazzo dici, subito Attenzione, dai cazzo Oh no Cazzo era giusto Dai cazzo era giustissimo Madonna è proprio una guerra Oh. Oh, oh, oh, oh, No carina! Okay. vivo? Sì Bello però Ah, è apprezzabile il sending. No, ma mica lo lo qui lo chiudo oggi. Oh, oh, cazzo, guarda. oh Guardalo carina! Wow. Sì, sì. Oh, la Tanto zitto zitto Luca barra intanto che quelli là fanno solo tre segni grande oh, non ci credo oh. dai dino oh, oh, è andato oh. Oh. Oh. Oh. Oh. manca Alboreto uh, che Alboreto Ripetere. Alboreto spatta tutto si Attenzione signori signori oh, Albi eh, A ah, basta Corretta. finito no. lo faccio, però devo Sceso, ho visto farlo ma è scesa Eh brinca. perché l'unico obiettivo era man far mangiare la merda fino E invece? Il cazzo invece me l'ha fatto davanti quindi Ah, ah, ah la e la quindi basta ho un po' i piani No eh no Dai alzi dai tieni alpi No oh! No no molla Molla Madonna Madonna che stecca! Oh, oh no! Lista non c'è sulla lista è sotto il mulch No, per... no non la troviamo più no. troviamo... Uh! Oh! Ah! Oh, oh! Buongiorno Buongiorno eh, Abbiamo perso la telecamera nel mulch Abbiamo perso la telecamera <ride> nella mia delusione Dai cazzo Albi Dai Albi Dai cazzo oh! Andate, se non vieni nel 3-6, andate sul sito di ISA360 e comprate le medaglioni. Mi Sto perdendo il potere! Il potere del <ride> Lo showdown, bisogna dire, Tino, si è aggiudicato lo showdown. Un applauso a Tino! Un grazie. applauso, grazie! Però bisogna dire che i ragazzi sono stati molto bravi oggi Sono riusciti entrambi a chiudere 3-6 sul mulce, Primo tra 60 ragazzi <ride> dell'alboreto chiuso sul duro no. dal... 2019 Ormai lui zitto zitto dice diciamo. ormai in generale ha da 4-5 anni il bastardo eh? ah, giro con tranquillità mi prendo eh. il mio tempo In tutto ciò Cazzo ah, ah. No. Eh, io la... no. Maestro per, per la chiusura entra nella tua grotta Entra nella tua ah. grotta subito. Eh? Ciao. No, non hai capito. Ciao. <ride>